ok ragazzi eccoci qua siamo arrivati all'area sosta come potete vedere già c'è una novità perché quel, diciamo, quel tendone non c'era abbiamo anche i giochi per i bambini come potete vedere l'altra volta non c'erano perché sono piccole modifiche che sono state fatte dopo e questa è la parte del barbecue e quella laggiù sono praticamente i giochi per i bambini questi come abbiamo visto l'altra volta sono i bagni adesso andiamo a cercare Roberto che è il proprietario e sentiamo che cosa ci dice questi giorni che voleva organizzare questo evento eccoci qua all'area sosta abbiamo trovato il mio amico Roberto che lo cercavo prima mentre facevo un giretto per vedere le novità ora ci spiegherà le novità che ci sono relativamente al video precedente quello che lui ha integrato eh, che sostanzialmente sono tre ma ora ce lo spiega lui ciao ciao a tutti benvenuti allora sostanzialmente diciamo la cosa principale vabbè, abbiamo messo i giochi per i bambini che si era detto che erano ordinati ci hanno messo un po' per arrivare Sì in poi effetti l'altra volta non c'erano Sì e alla fine sono arrivati quindi abbiamo fatto il pacchetto per i bimbi sì, Tutta la quindi, parte quella di sì, là Tutta Ora. la parte di là poi c'è cioè, vabbè la parte della cucineria estiva quella già era, già era in funzione però purtroppo adesso con queste temperature ieri qui ha nevicato, vedete vedete dei cimini sono biancati eh sì, non so se si vede perché ieri, sono un po' lontano eh. E poi ecco un'altra novità, abbiamo fatto un salone che poi facciamo vedere bene dentro. Questa è la seconda news. Sì, un salone dentro riscaldato a disposizione dei, dei camperisti, dei campeggiatori. Sì, un punto di ritrovo diciamo dove loro si possono ecco staccare un attimino dal camper eh, riscaldato quindi potete organizzarvi anche per conoscervi tra di voi, chi magari viene con cugini e parenti eh, c'è un luogo di ritrovo che non tutti i campeggi hanno una, effettivamente. una cena improvvisata, visto certo. se, se conosce gente quando si va in giro e diciamo una hall come sì. in un albergo, via fa piacere scambiare due chiacchiere. e questa è diciamo, la seconda novità che andremo a vedere più tardi perché questa proprio ci serve e sarà quella eh, per cui organizzeremo magari qualcosa sì. eh, tra qualche giorno L'altra cosa la navetta, la navetta perché noi siamo un po' decentrati, stiamo a due chilometri e mezzo dal centro. E abbiamo anche il Pulma del Cotral che passa qui davanti con la fermata a 20 metri da. Sì, sta proprio qua nostro. vicino, quindi anche quello. Eh, però sai, la comodità chi, certo, quando si È più comodo perché uno è indipendente, sì, quindi eh. in qualsiasi momento paga una stupidaggine e si fa trasportare direttamente a viterbo. Abbiamo fatto questa de navettina, ce l'avevamo, l'Ulisse, poi abbiamo fatto quest'altra che c'ha anche una cosa importante. Quindi le macchine navetta sono due, sono diciamo tre. sostanzialmente tre. Tre addirittura, tre. perché c'è il Caddi Mio, c'è l'Ulisse e c'è questa, nove posti, però questa è la particolarità che abbiamo fatto questa. Beh, questo è un bel Ducato, eh? Sì, la particolarità è che quando abbiamo realizzato lo scampeggio noi abbiamo pensato a, diciamo a chi è un po' meno fortunato, nel senso quindi anche la sì. rampa per disabili c'è la rampa per disabili il campeggio non ha scalini come potete vedere sì. tutto, è tutto, tutto, in è tutto in piano c'è il problema che quando piove qualche goccia da qualche parte entra però Però tanto eh, non si muove tutto eh. Eh, uno ci si mette ma eh, l'impegno ce lo mettevo ci <ride> ha interessato di più fa tutto in piano perché ecco quando vengono sti ragazzi qui possono girare tranquillamente non ci sono scalini, non ci sono problemi vanno, cucinano il... Pure certo. il barbecue là è stato fatto a un'altezza che... abbiamo pure barbecue come avevamo già visto l'altra volta a un'altezza quindi... che stando seduti riescono a cucinare sì. sì sì sì ovviamente c'è l'aggiornamento dei giochi laggiù che dicevamo prima che è tanto carino perché poi ragazzini effettivamente è un bel, una bella location <ride> e questa è, è la, e la è bus, navetta la lampettina scura la lampettina questa c'è la rampa dei disabili, quindi non, non ci sono limitazioni di nessun tipo. E... E ecco, tutto, tutta la parte della navetta eh, penso che tanto è soggettiva, quindi va con i numeri di persone. Per sì, suma. sì, ma con i numeri di persone, poi questa c'è, è a disposizione, nel senso che. Ce l'abbiamo, però parecchi per dire che vanno alle terme, che vanno. e preferiscono come preferisco cioè, io, quando vado alle terme, io vado col camper perché riesco. C'è posto, lì alle terme non c'è problema di parcheggio Non c'è problema, sostanzialmente. queste nostre no! Però per dire io sono alla Corriere di gianciano, eh, gianciano è il problema, bello, devi sì. parcheggiare sì. giù sotto, laggiù, a sì, sì. a piedi. Diciamo, gianciano, sì. diventa... Rapolano, invece a Rapolano c'è il parcheggio subito All'antica Corciaiola sì. sì. c'è il parcheggio sì. quello lì, se vai a San Giovanni uguale, è uguale, c'è il parcheggetto sì, fuori. Sì però comode come queste noi dei Viterbo per dire qui le terme Oasi Beh, certo. proprio esci e fai 20 passi e sei dentro sei, la struttura, dentro la struttura eh, certo. tanta roba eh certo è tanta roba e detto questo andiamo a vedere invece la terza novità eh, sì. diciamo la novità quella che ci interessa di più a noi che è praticamente quella pendaggio eh, là che è stato fatto che è molto grande, dove poi voi avete già realizzato sì, un Sì, ci, no? ci abbiamo fatto capodanno Capodanno di quest'anno sì, sì, degli sì. amici sì. dalla Brianza Quindi avete riempito sostanzialmente? Sì, allora, eh? allora per la cena ci hanno pensato loro che se sono fatti certo. un bel catering, noi gli abbiamo dato tutta la zona, che certo. l'abbiamo scaldata quindi potete anche organizzarvi tavoli, certo tavoli certo. sedie, musica che segnale. non è però quello che faremo noi adesso perché noi vorremmo sì. organizzare qualcosa in alta... gestita ecco. in maniera un po' più diversa via. un po' più sostanziale adesso, <ride> facciamo, facciamo adesso andiamo a vedere quale sarebbe la nostra idea Questo, come potete vedere, è la novità. Quindi andiamo all'interno e vediamo un attimino come poter organizzare quell'evento che avevamo in mente di fare proprio grazie a questa tenda. Struttura Vai. Vai prima tu. Seguo. Eh, vedete che è molto grande, sono un centinaio di metri, centinaio mi 100 metri quadri più o meno. E è riscaldato perché ha la caldaia addirittura a gasolio, il questo è qua, il bruciatore. E per di più ai funghi centrali quindi proprio Se non dovesse abbassare uno... ma quella già è stata accendi, appurata quella... è stata accendi accendi accendi appurata che è stata appurata che avanza diciamo no, già fuori il gasolio con... con la pompa però, però, insomma, però funziona l'importante che li facciamo staccare di questi no, ragazzi no, che perché i ragazzi non so più <ride> noi siamo ragazzi, noi fa un so, buongiorno ragazzi ma qui ragazzi, ragazzi so, bisogna ragazzi. mettere un po' di benzina qui stiamo un po' una media un po' leggermente a tiro dobbiamo staccare no no si sta bene Garantisco che certo è una danza struttura che purtroppo per, per messi comunali più di questo al momento non si può fare, quindi è certo, già poi, tanto però sì. secondo me perché comunque ripeto che in effetti in giro magari ne, nelle aree sosta tradizionali questo tipo una hall diciamo dove uno può entrare magari mettersi 10 minuti al tavolo e passare una partita a carte. Sì. Eh, cioè, l'unica cosa è che qui dentro non facciamo fumare perché poi sennò se un puzzo disce tutto e beh ma noi diciamo i camperisti in genere non fumano perché sono gente, eh, gente <ride> <Polo. ride> ma <Manne, Polo. ride> diciamo. noi mangiamo <ride> e quello non c'è problema passiamo a quello che è il fulcro e la sostanza di quello che vorremmo organizzare sì. che cosa viene in mente roberto per allora, farci divertire io... <ride> niente si pensava di fare un venerdì sabato e domenica l'ultimo sabato di carnevale perché a Biterbo okay. l'ultimo sabato di carnevale che è il 18 di febbraio hanno la sfilata, dopo due anni okay. di fermo per il covid Certo, cioè, purtroppo no? eh, c'è stata questa cosa Adesso che... piano piano si sta un po' cercando di Anche l'iterbo si sta un po' sì, muove, sì, via Da sì, sì, questo sì. punto di vista Quindi c'è la sfilata dei carri 12 Il 18 sì, Che è sabato sì, sì, sì. Noi pensavamo di fare un venerdì sabato e domenica Quindi 17, 18 e 19 Arrivo il 17 che è venerdì Perfetto, così almeno anche mette in, in serata in... Sì, adesso, Si, si da lavorare, se parte certo. Se viene giù e una piazzola, troverete sempre questo locale comunque a disposizione. A disposizione quindi potete venire il venerdì sera se mettete di iniziare, lavoro venite con comodo. Eh, e... Quindi, arrivo alle 17. Eh, per chi vuole, che non è stanco c'è la navetta o c'è il giusto, certo, o... so può direttamente usufruire del servizio. Se portano a Viterbo, se buono, fa giretto. Ma in genere, venerdì. Non si smette la resta. Stanco, quindi, però, però È un difficile, però c'è la possibilità di farlo. E sabato mattina si sì. pensava di fare una mattinata sì, le, le terme, le terme, ehm? alle terme a scelta, quindi noi abbiamo Terme De papi, abbiamo Terme Oasi qui a 900 metri. Sempre con il nostro servizio navetta, se volete, se volete, no. non, non ci mancano. mancano. Non <ride> ci mancano poi quando aprirà, quelle da belli. Ci manca la ah. per due, ma le serve, sì. non ce le sì. manca. Sì. E quindi mattinata scelta alle terme o accompagniamo noi o con i mezzi vostri perché come dicevamo sì, le terme dei papi noi... insomma c'è problema c'è che... il parcheggio sì. proprio per i camper eh, lì fuori 20 metri se scende con l'accappatoio e se entra dentro la struttura <ride> stesso discorso per le terme osi che stanno qui a un chilometro poi detto questo, ehm... qui arriviamo fino a pranzo, sostanzialmente? Arriviamo, sì, qui alle tre, sostanzialmente. 12. Sì, tre, lo... 14, Ognuno, 14, fa certo. quello che gli pare, certo. eh? nel senso, noi volevamo un fare una cosa che ecco, unisse un po' tutti in modo da sì. stare un po' insieme. Il programma sarebbe questo: mattinata alle sì. terme, sì, poi eh, rientro in campeggio. Pranzo, alle 3 incomincia il servizio, sempre sia nostro che certo. Pulma, che mezzi propri, con la sfilata dei carri. Al centro città a quel punto a quel punto ecco sarebbe consigliato il, diciamo il servizio perché poi o, o il pullman perché come azi proprio a viterbo non so se eh, è quel giorno, pavola, quel forse, giorno è. forse potrebbe essere Però, a quell'ora qui c'è tutto, tutto quindi c'è la navetta eh, ognuno poi teoricamente c'è pure il parcheggio del poi non so se la Sindaca molto probabilmente farà come ha fatto per il eh, Christmas Village, che ha fatto il, il parcheggio di assollazero lì vicino al cimitero. E c'era una navetta gratuita 54 certo. posti questa. potrebbe anche essere questa soluzione però non è. ecco. Ne daremo notizie. Bisognerebbe strada... sentire la nostra sindaca. Sì, tanto, <ride> la, vedo, la vedo a breve. Quindi, quindi magari nella descrizione del video integreremo anche questa opzione se c'è. Per ora facciamo finta che non ci sia, ma. Nel caso in cui la sindaca ce lo conferma, in descrizione ci mettiamo anche l'opzione del bus navetta partendo dal cimitero. Dal cimitero a da da San Lazzaro, Lazzaro dal centro commerciale sì. San Lazzaro. E vabbè, quindi pomeriggio con la sindaca. Quindi strada, siamo arrivati a pomeriggio, sabato pomeriggio: Sì, gruppi mascherati, carri allegorici. Un pomeriggio di divertimento. dai. Una pomeriggio, vecchia maniera, come si faceva prima del college. <ride> Poi alla sera eh, si rientra in campeggio e eh, avremmo intenzione di fare una degustazione di prodotti tipici viterbesi. viterbesi sì, so, ci dovrebbe piacere, la porchetta, la porchetta, la porchetta, porchetta. La porchetta e pure i salumi <ride> dei fratelli Stefanoni che abbiamo qui certo. eh, i fratelli Stefanoni che è sì. un'azienda agricola che non è che soltanto produce, alleva i maiali quindi è dall'A alla Z, proprio, da proprio, proprio dall'inizio, eh, fa tutta la filiera e poi, <ride> e poi fa il prodotto finale e fa sicuro che insomma è robetta di una Beh, certa volontà. quindi penso che diciamo che gli piacerà perché prodotti legali sì, insomma noi oh, da noi siamo conosciuti per, sì, ecco, no, che per la, la parte agraria e ecco carne insomma per materiale buono essere, quindi sì. antipasto porchetta, insalata acqua vino coca cola adesso stavamo vedendo nel caso per i bambini se sì, ci sono i è, bambini è bannata le cose alcoliche sono bannate direi L'alcolico ah, no, è bannato, no, no, cioè, cioè, un po' tutto, un po' tutto. Ah, quindi copre anche chi non vede. No, pensavamo per <ride> i bambini che la porchetta magari è un po' troppo saporita per i bambini. Allora avevamo organizzato la pizza. Certo. La pizza ce lo fanno sapere prima, la ordiniamo pianifichiamo ecco eh, un po' tutto. Vediamo Diciamo qui, siamo arrivati quasi all'ora di cena. È eh, l'ora di quindi cena, l'ora di cena accompagnata con un po' di musica noi qui siamo con la Qui ci abbiamo tutto ci abbiamo anche come potete sì, vedere sì. adesso è da allestire sì, sì, non, sì, non sì, è certo. sempre attiva la parte musicale insomma ovviamente pensava di rifare <ride> una sfisarmonicata un po' di ballo anni 60 se cosettine settine così addirittura live c'è sì, sì, un, tu... un amico eh, che suona la fisarmonica noi qui siamo addirittura... agricoli ci qui piace. non si scherza qui, si qui, si è... È... qui ho tutto sì, niente <ride> E diciamo che copriamo la cena del sabato sabato, sera. sabato sera sicuramente va perché, beh, chiaro, poi, poi se si va a finire tardi perché poi chi, chi si stanca praticamente c'ha la casa a tre metri quindi ognuno va a casa sua <ride> sì, poi diciamo eh, Dorme. la musica fino verso le due poi stoppiamo certo, perché certo. poi che se so, va a riposare certo. Eh, domenica mattina libera, sempre poi... andare a Viterbo, a punto per passeggiare giù, tanto ecco siamo a due chilometri, quindi effettivamente... Il servizio navetta vetta funziona efficiente. sì, oppure ecco, il solito discorso... Invece diciamo l'uscita pianificata per le 15.30, poi mese, non c'è un problema, problema, non c'è No, ecco. Diciamo che poi ecco, lunedì si lavora, quindi... Certo. È... Però noi non è che diciamo le due. No, no, no, no, no, ecco, per fare di, non ci sono terzo. problemi, quindi però. andare via alle 8 certo. della sera o via alle 8 della sera? Senza se non problemi, non era questo il vole... punto sì. in cui volevo arrivare. Sì. Sì, sì, sì. <ride> quindi ecco, sì, questo più o meno è quello che si era pensato per fare un weekend insieme per cercare di fare qualcosa. Il sabato insieme a Roberto comunque ci sarò anche io. Quindi se certo. volete venire giù e eh, ci incontriamo, quindi, facciamo delle chiacchiere, eh, balliamo, bevete, io sostengo, <ride> io, io ballo, voi <ride> bevete io ballo. <ride> quindi ci vediamo, ecco se volete venire mi fa piacere, così ci conosciamo e ecco, detto questo siamo arrivati praticamente alla fine dell'evento. Ovviamente come dicevamo qui si balla perché c'è la musica, quindi non vi annoierete. E niente, io penso che abbiamo detto tutto. Sì. Allegherò al, um, al video in descrizione ci metterò la locandina sì. più o meno, così che, certo. che voi potrete Appunto. vedere tutto diciamo quello che c'è, quello che non c'è. Adesso abbiamo detto a parole, ma poi ce lo troverete scritto. Una cosa, però, importantissima dicevamo con Roberto: che siccome lui ha tantissimi costi, non c'è problema, però è ovvio che bisognerà fare qualcosa in prenotazione, sì, perché effettivamente se i numeri sono importanti poi nessuno deve essere lasciato per strada quindi sì, sì, sì. non è tanto per raggiungere una quantità di voi non avremmo problemi è per la, la, qualità, non, ecco, la qualità la qualità perché poi superata una certa soglia effettivamente no, eh, non potremmo facciamo. più dare i servizi a tutti magari rendiamo grandi linee no, per no. farli regolari quanti posti pensiamo di avere ma per la cena 80 persone non di più perché quindi, poi no, una quarantina sentire. di camper eh, più sì, o meno una una due una persone grandi linee poi certo sì. quando è lì quindi sì. ragazzi prenotate troverete in descrizione lascerò il link con eh, il sito internet di Roberto, dell'agricampeggio, e il numero di telefono che è sempre sul, eh, sulla locandina loro. E lascerò anche in descrizione eh, la possibilità un modulo facciamo eventualmente per l'iscrizione Sì, basta anche solo che telefonano sì. al campeggio ecco, basta Serena, chiamare e prenotare a questo sì, è punto. La, facciamo, che prende, la facciamo semplice sì, sì, sì, <ride> almeno noi abbiamo tempo di creare qualcosa senza essere eh, troppo no anche troppo. perché insomma, quando si arriva il venerdì almeno noi certo, tutti lavoriamo certo. tu il venerdì se con la prenotazione con tutto fatto tu arrivi certo, già so che piazzola c'hai sì, sì, sì, tu, sì, tu sì. arrivi tante metri certo. non è che devi stare a cercare, a cercare cosa... dove mettersi dove parcheggiare ci avete già il più posto semplice assediato. per tutti il <ride> più semplice per tutti quindi ragazzi niente io penso abbiamo detto tutto io con questo vi saluto anche noi roberto ciao vi saluta tutti. E eh, se aspettiamo. non l'avete fatta ancora <ride> certo ovviamente, <ride> e come dico sempre, se non l'avete fatta ancora iscrivetevi al canale, mettete un like se vi piace il video e selezionate la campanella per le future novità. Eh, quindi, ragazzi, ci vediamo sabato, mi raccomando 18 venite febbraio e ci divertiamo bon, venire ah. con, me, con me vi vedete sabato, se venite. Sì. Con lui già venerdì, facciamo venerdì, sabato e domenica tutti insieme. Ciao, ciao ragazzi! Ciao a tutti!